Ok, ci siamo tutti, proviamo a riprendere con i nuovi, migliori sistemi audiovisivi. Allora, eravamo sulla voce efficienza. L efficienza è, qui la definiamo come il costo per unità. Il costo di cosa? È il costo delle risorse impiegate specificatamente a gestire il processo le risorse possono essere risorse umane come in questo caso sono gli unici tipi di risorse le risorse possono essere risorse materiali, macchine operatrici, l'impiego di una macchina operatrice l'impiego di uno spazio o di un volume che ho il costo di materie prime dipende da quale processo ovviamente che sto descrivendo in questo caso l'unico vero costo è il tempo delle persone che ci lavorano noi dobbiamo imputare parlando di efficienza, dobbiamo imputare, capire quanto costa gestire un singolo. Organo. Quanto costa significa quanto, eh, quanto del costo del personale genericamente va a finire nell'espletare quel servizio. No? Tanto per riprendere i discorsi che poi facevo con qualcuno di voi nell'intervallo è diverso rispetto al costo totale del personale, è il costo del tempo che il personale dedica a questo processo qui. Poi ci saranno alcuni processi, cioè se noi pensiamo eh, so, un call center in cui le persone sono da quando entrano a quando escono fanno sempre esattamente lo stesso tipo di lavoro, allora il costo del personale dedicato all'aspettamento del servizio coincide col costo del personale punto ma invece in un sistema più articolato in cui le persone non sono dedicate al 100% a fare un singolo task eh, va, va separato allora il metodo di calcolo che si usa normalmente è se io riesco a fare in modo analitico è il tempo dedicato al processo moltiplicato moltiplicato il costo orario del personale che svolge questa cosa diviso numero di ordini effettuati il tutto ovviamente nell'unità di tempo no tra parentesi nell'unità di tempo scelgo l'unità di tempo poi tutti questi valori li calcolo rispettivamente rispetto a questa unità di tempo ad esempio il mese x come si diceva quindi ho un costo che non è lo stipendio della persona, il costo della persona, ma è la frazione del costo della persona dedicata a fare quel lavoro lì, in cui effettivamente fa quel lavoro lì, Ok? rispetto al numero di ordini effettuati. Perché questo effettivamente è una misura di costo, costo unitario. Se io dovessi vendere questo servizio so quanto mi costa. Poi ovviamente nel momento in cui lo vendo io devo prevedere di coprire i costi diretti, che è questo, coprire eventualmente anche gli altri costi indiretti o accessori, come ad esempio il fatto dei tempi morti delle persone, in qualche modo la persona devo pagare, ma non fa parte del costo del servizio, il tempo morto, ma lo devo mettere chiaramente nel prezzo di vendita, è più lutile. Ma quello è un discorso diverso, no? Come faccio a gestire il tempo in cui la persona non è dedicata a questo processo ma a un altro oppure a nessun processo? Quello è un problema di efficienza del personale, che non è un problema di efficienza del processo, ma sono due punti di vista diversi. Questo non sempre si può, di, di, questo, di questa espressione, chiaramente il pezzo più difficile da calcolare è questo. Perché se non fosse una persona, fosse una macchina operatrice, io posso mettergli un timer sopra per capire quando lavora e quando è ferma. E posso avere un costo orario, a questo punto non del personale, ma della macchina, prendendo l'ammortamento, la macchina costa tot piuttosto di manutenzione, si è in dieci anni, faccio il conto e mi viene fuori quanto mi costa ogni ora in cui la macchina esiste. Se poi ogni ora in cui la macchina esiste, un'ora in cui la macchina esiste e lavora, meglio. Se un'ora in cui la macchina esiste e non lavora, è un costo che io devo comunque pagare, l'esistenza di quella macchina, ma non posso attribuire a un processo, poverino, che poi il processo, lui non vuole niente. È un problema poi di efficienza dell'uso della macchina, ma non è efficienza di esecuzione di questo processo. E quando ci sono delle persone è difficile ottenere questo numero qua, tempo dedicato al processo lo si può stimare, lo si può osservare, misurare magari, cioè, osservi una persona un giorno o due, vedi quanto tempo ci vuole e allora hai un numero, hai un indicatore che non è il tempo diciamo, analitico ma è un tempo stimato eh, ecco, questo dal punto di vista dell'efficienza costo per unità Produttività dell'unità, e beh, produttività è il volume rispetto alle risorse, è il contrario del costo. Io ho una produttività maggiore quando a parità di risorse ottengo un numero, un volume di risultato maggiore. Mentre il volume che abbiamo definito qua è il numero di ordini nel mese in unità di tempo, la produttività è il numero di ordini rispetto alle risorse che ci metto per ottenerlo. Se io nel, nel mese di dicembre ho raddoppiato i volumi, non è detto che abbia raddoppiato la produttività perché se magari ci ho messo tre persone anziché una avendo triplicato le risorse ho ridotto la produttività pur aumentando i volumi ok? sono due misure completamente diverse sotto Natale che vende questo non è il caso del, del, del MEPA no? ma sotto Natale che vendo di più vendo di più ma una produttività migliore magari no perché devo prendere del personale aggiuntivo per poter gestire i volumi aggiuntivi e la produttività magari è la stessa, o magari è minore perché il personale aggiuntivo non è abbastanza, brutta parola, schillato, no? eh, o del mestiere, quindi non è efficiente come gli altri. Ok? Quindi, questo lo faccio sul personale, ma vale di nuovo sul macchinario, eccetera, eccetera. Un indicatore è del tipo eh, numero, diciamo un po di volumi, di output. In generale, diviso costo delle risorse, in questo caso risorse umane o risorse di altro tipo. È l'inverso di quello precedente. Okay? L'utilizzazione delle risorse è invece ciò che dicevamo prima, ciò che manca. Se io ho una macchina, lavora al 100% su, per gestire questo processo o lavora al 10% e il 90% rimane ferma? L'utilizzazione delle risorse è la percentuale del tempo per il quale queste risorse sono dedicate al processo. Quindi è il tempo dedicato tempo che una risorsa, per cui una risorsa è dedicata al processo, tratto il tempo totale. Allora ovviamente questo è un numero tra 0 e 1, tra 0 e 100%, La risorsa è utilizzata al 100% quando è sempre dedicata al processo. Se la risorsa è dedicata al 50% al processo, è bene, è male, non lo so. Può darsi che vada bene, nel senso che io so che l'altro 50% lo utilizzo da un'altra parte. Adesso stiamo parlando di risorse umane, ma eh, se penso a una risorsa logistica, che ne so, un magazzino, un piazzale, no? In cui devo, allora, avere un magazzino utilizzato al 100% è pericoloso, perché non mi dà margine. Se devo ordinare qualche cosa, se devo ricevere qualche cosa, non so dove metto. Quindi, l'utilizzazione non è detto che il 100% vada bene e tutto il resto vada male. No? Dipende da qual è il mio obiettivo, devo sapere qual è il mio obiettivo. Devo sapere cosa misurare e qual è il valore a cui ottenerlo. Sono macchine che, se usate al 100%, si usurano più in fretta, quindi la loro vita utile si riduce, quindi il costo operativo orario aumenta. Allora magari ci sono macchine che è meglio far lavorare al 50%, al 20%, all'80%. Quindi ci sono ragioni, di... Beh, se voi, parlo di cosa conosco, se voi mettete su un data center, no? Con dei computer, un e su quel data center andate a vedere, a verificare che le CPU lavorano sempre al 100% e i dischi frullano sempre al 100%, state pur certi che questa cosa qui il mese dopo la buttate via. Uno perché i dischi si rompono e due perché se le CPU lavorano al 100% il sistema è lentissimo perché non riesce a rispondere alle richieste. Quindi in quel caso delle risorse devono essere utilizzate per una percentuale inferiore quando l'utilizzazione in quel caso sale sopra una certa soglia mi devo preoccupare devo aggiungere risorse in modo che l'utilizzazione Quindi è chiaro che se ho un data center sterminato con tutte le macchine che sono utilizzate dal 0,7% anche lì in termini di efficienza non sono granché l'efficienza massima è sempre tirare per il collo tutto tirare per il collo tutto non è detto che sia la soluzione migliore in termini di costi e di produttività complessiva. Questo va a vedere, come, come tutte le metriche, vanno a prendere un pezzettino. Se tu guardi solo quel pezzettino lì, sei sicuro, qualunque sia questo pezzettino, sei sicuro di farti del male. Qualunque metrica, per buona che sia, per intelligente che sia, se viene presa da sola è distruttiva. perché porta il sistema in, in uno, cioè un punto di lavoro, qualunque sistema sia, che è sbilanciato. E quindi per quello che si usa un insieme di indicatori, che in qualche modo vada a mantenere sotto controllo i vari aspetti. Allora, in questo tipo di processo... L'efficienza è un fattore importante? Eh, perché noi abbiamo due lavori da fare, no? ragionare su quali possono essere i KPI e poi identificare quelle più importanti. Adesso stiamo andando, come dicevo, un po' a tappeto in modo da poter coprire i ragionamenti che si fanno nei vari casi, ma poi dobbiamo chiederci, in questo processo, in questo processo io non ci vedo molto un problema di efficienza. Proprio perché buona parte del processo è, siamo così, vincolata da effetti normativi esterni che sono quelli che rubano poi la maggior parte del, del tempo, dell'efficienza delle risorse, quindi non sceglierei tra questi ecco i API più importanti. Poi c'è Andiamo a vedere i requisiti di qualità. Qui ne abbiamo indicato di tre, tre categorie: conformità, affidabilità, soddisfazione degli utenti. Questo customer come cliente, ma in generale l'utente, no? cioè chi fruisce del servizio. Conformità significa il risultato che ti do è ciò che doveva essere, soddisfa le specifiche e i requisiti di ciò che doveva essere quindi tu hai ordinato un alimentatore per notebook ti è arrivato un, prodotto, un alimentatore per notebook il prodotto giusto se ti arriva una cosa diversa ho una non conformità cioè un output del processo che è diverso dall'output previsto Può succedere. Tu quando disegni i processi va sempre tutto bene sulla carta. Poi nella gestione quotidiana no, i problemi possono esserci. Quindi il più semplice indicatore di conformità è un indicatore numerale che conteggia il numero di eh, acquisti non conformi alle richieste ovviamente è un'unità di tempo perché se conto devo dire su quale intervallo di tempo vediamo, scelgo nel mese X, in media eccetera eccetera allora questo definito così è definito in modo preciso devo però chiedermi a livello di processo non conformi chi e dove e quando decide che è un determinato acquisto non conforme, perché se no, come faccio a saperlo? Nel mio processo non si vede, cioè se mi interessa questo indicatore di qualità, devo arricchire il processo, perché io qua finisco, l'ufficio acquisti invia l'ordine al fornitore, poi il fornitore consegnerà, poi la merce verrà consegnata, qualcuno riceve, la, la consegna al, come l'avevamo chiamato, il proponente, il quale si accorge, eh, ma non è quello che voleva. Quindi dovrà esserci, forse non fa parte di questo processo, ma fa parte della, del processo di acquisti e ricevimento merce, da qualche altra parte nel sistema informativo nel modello di processo dovrà esserci l'accettazione da parte del proponente del bene acquistato allora in quel punto posso andare a fare quel conteggio lui mi dice va bene, non va bene ok? quindi in questo momento, in questa parte del processo è, questa è una definizione precisa è un KPI ben definito, ma non siamo in grado di misurarlo, perché dobbiamo prendere il numero di non conformità da un'altra parte, una parte di processo che non c'è. Però ne approfitto per fare un ragionamento in più. Supponiamo di accorgerci, quindi nel processo degli acquisti e ricevimento merci, di accorgerci che c'è un numero di non conformità troppo elevato. Adesso come numero è difficile da calcolare, no? è molto meglio magari calcolare, pardon, calcolare il, la frazione di acquisti non conformi cioè il numero di acquisti non conformi diviso no? il numero di acquisti totali è facile da leggere come dato ricordate che più salite in alto nel management più dovete dare dei numeri facili, piccoli ehm um. Supponiamo di accorgerci che questa cosa è del 10%, eh, no, non è possibile, non è accettabile, dobbiamo intervenire. Allora, come possiamo fare? Mettiamoci dal punto di vista del management, quindi il sistema informativo, come può supportare il management affinché migliori quell'indicatore? Come faccio a fare in modo che il numero di acquisti non conformi sia minore. Ma io un buco ce lo vedo. Il fatto che il proponente non vede l'ordine, d'acquisto. Cioè, I problemi dove possono essere? Il proponente in teoria sapeva che cosa voleva questo è un punto critico magari l'ha descritto male ha scritto alimentatore per notebook e non ha scritto il modello di notebook o ha sbagliato a scrivere quindi questo è un potenziale punto di errore se ha sbagliato lì poi tutto il resto di conseguenza è sbagliato e gli arriverà il prodotto sbagliato, colpa sua poi c'è un, un secondo punto che è questo l'ufficio acquisti crea e invia un ordine riportando delle informazioni, chiaramente magari dettagliandole in modo diverso, che provenivano dal proponente. Però questo proponente non lo vede più, tenete conto che in mezzo c'è stata la, guardiamo ramo di destra, la gara della, della, del mercato della pubblica amministrazione, per cui chissà cosa è stato offerto in quella gara. Anche nella giudicazione della gara, chi ha valutato è qualcuno dell'ufficio acquisti, che magari non ha la competenza tecnica per riuscire a valutare queste cose. Allora si passa alla fase di ordine di un bene che non è esattamente quello. Lì, già lì non è conforme il bene, perché il bene che è stato offerto dall'azienda può non essere conforme con ciò che era stato richiesto. La richiesta era corretta, la richiesta è offerta di acquisto, anche, ma la risposta dell'azienda non era conforme. Qui c'è un processo. Sul, sul ramo sinistro non c'è questo problema perché è il proponente stesso che ottiene i preventivi quindi lui ha in teoria la capacità di capire se quel preventivo è della cosa che gli serve ma sull'acquisto tramite gara se andiamo a vedere il nostro processo l'ufficio acquisti recupera l'offerta della portale quelle sono fanno fede non c'è nessuno che le valuta dal punto di vista del contenuto tecnico o comunque l'attore qua è sempre l'ufficio acquisti recupera l'ufficio acquisti seleziona la parte più conveniente allora qui eh, mi chiederei mi chiederei nei miei KPI se questa frazione di acquisti non conformi come ripartita quanti di questi sono errori del proponente che non ha specificato bene il bene quanti di questi sono errori dell'ufficio acquista nel fare l'ordine e quanti di quelli invece sono risposte dei fornitori non conformi che in realtà sono stati accettati perché non c'è stato un controllo tecnico sulle proposte. Cioè, ci sono quattro punti in cui posso sbagliare. La richiesta iniziale... l'accettazione di una risposta di un fornitore non conforme, faccio un ordine diverso, quindi sbaglio a compagniare l'ordine, oppure l'ultima può sbagliare il fornitore e poi a consegnarmi la merce. Cioè l'ordine è tutto giusto fino al momento prima, ma poi apro la scatola e c'è una cosa diversa dentro. Allora, cosa succede? A cosa servono questi KPI nella pratica? Ho un indicatore, questo indicatore mi dice va bene, fisiologico, un errore del 2% ci può stare, basta, magari speriamo che non sia sugli acquisti più grossi, oppure questo, questa percentuale sta salendo, è troppo alta oppure è più alta che in passato. Cosa è successo? Allora, devo andare a questo punto a disaggregare, a vedere degli indicatori più piccoli, per capire qual è la causa. Dietro un indicatore, un indicatore mi... Cioè, mi indicano, indicatore, un certo fenomeno, una certa qualità. Se questa qualità non va bene, eh, beh, le cause quali sono? Vado a misurare delle qualità più piccole, vado ad, ad analizzare degli attributi più piccoli, disaggregare, fare debugging di processo. No? Quindi eventualmente se mi servisse sarebbe possibile studiare degli indicatori più di dettaglio. Ma, ad esempio, il numero di eh, offerte MEPA non conformi. Non so come sotto toccato. Questo numero di offerte MEPA non conformi non lo posso calcolare in questo processo. Se prevedo di volerlo fare, dovrò modificare il processo e dire che qui... Dopo che l'ufficio acquista e recupera le offerte del MEPA, ci devo mettere un altro blocco in cui dico che okay, il proponente visiona, valuta le offerte che sono state appena recuperate. Ed eventualmente ne cancella qualcuna. Conferma la conformità, valuta la conformità di questa offerta ricevuta. Allora lì ho un filtro che dice che okay, ce l'ho, non ce l'ho, la prendo e la butto via. E allora ho un indicatore che riesco a estrarre direttamente durante il processo. Quindi a volte il processo ha delle fasi in più, delle fasi fatte in un certo modo, proprio per poter raccogliere una certa informazione, che mi serve ovviamente per valutare il processo stesso. E questo se vogliamo nel mondo ideale. Nel mondo reale si lavora al contrario. Ho un, un numero di conformità troppo elevata, allora, fermiamoci un attimo, andiamo a vedere i 12 mesi scorsi, andiamo a riprendere le offerte e andiamo lì a vedere a ritroso dove, sono state, dove è nata la non conformità. Qui in qualche modo non agisco ancora modificando il processo, ma vado a ripercorrere il processo che è stato eseguito in passato e vado a riprendere in mano le offerte. No? Conto, vedo e calcolo lo stesso con l'indicatore non in tempo reale, ma in retrospettiva. Ci vuole il tempo, chiaramente, per fare questo lavoro, perché se fa parte del processo alla fine hai il numero in automatico. Se invece lo fai dopo perché dici, voi fermiamoci un attimo perché cerchiamo di capire, ovviamente ci devi dedicare il tempo per farlo. Ma sai cosa andare a cercare perché è un processo che ti dice qui. Allora ti permetti di capire se la non conformità era da qui in su o da qui in giù, da prima o dopo. Ok, questo per quanto riguarda la conformità, quindi avere un risultato che conforma soddisfa le richieste. L'affidabilità in generale, quando parlo di affidabilità significa che il sistema, di un qualunque tipo di sistema, è la misura, la qualità del sistema di continuare a funzionare anche in presenza di guasti o di anomalie. L'affidabilità del sistema degli audiovisivi delle aule audio del Politecnico è tale per cui noi stiamo continuando a fare lezione perché siamo spostati diavoli. Non puoi impedire che qualcosa si guasti. È nella natura delle cose. Non puoi impedire che domani mattina alzi il telefono e la linea non c'è perché c'è un guasto perché il tuo vicino di casa ha scavato un terreno, e ha arrancato via il cavo o cose di questo genere. Ma il tuo processo è in grado di reagire alla mancanza di alcuni pezzettini e portare comunque al risultato anche se manca qualche cosa anche se c'è stato qualche malfunzionamento è chiaro che si parla di chi parla di reality spesso parla di graceful degradation cioè una degradazione graduale del servizio se ho un guasto di piccola entità il servizio sarà non me ne accorgo quasi un guasto più grave, il servizio continua a erogarlo, ma magari più lentamente, con meno efficienza, con meno qualità, ci può stare. No? L'importante è riuscire a tollerare un certo numero di malfunzionamenti, di anomalie, pur continuando a garantire il servizio, anche in modalità leggermente degradate. Nel discorso delle aule, la qualità è degradata, perché qua fa più freddo. Eh, probabilmente sono accesi adesso che siamo entrati, non so su base di quali criteri si accendono i termoscoponi qua e che comunque ci abbiamo perso un quarto d'ora. In quel caso, tanto per fare l'esempio pratico di prima, il malfunzionamento era già avvenuto questa mattina ma è stato ignorato. Allora, ah, questo è il modo eh, certo per non, a, per non ottenere affidabilità. No? Allora, in questo tipo di processo dell'acquisto pubblico amministrazione cosa possiamo dire? Abbastanza poco il problema della fidelità è spesso un problema di disponibilità del servizio o il funzionamento o guasto di attrezzatura. Eh, quindi beh, se Problemi sono qua, nell'integrazione con i servizi esterni. Cosa succede se io non riesco a mandare o a ricevere le offerte, cioè i preventivi, cioè le richieste di acquisto o le offerte da portare della pubblica amministrazione? Eh, mi fermo qua. Qui non c'è. Non c'è un piano B. No? Quindi in questo caso la mia affidabilità nei confronti dei malfunzionamenti di questa parte qui è zero. E quindi non, non ergo il servizio in quel caso. Vediamo in un altro modo. Andate a fare benzina al distributore automatico, volete pagare col bancomat e dice connessione assente. Pure andare a prelevare i soldi, c'è scritto connessione con la banca assente o cosa, voi non prelevate, punto. Cioè rispetto a quel tipo di guasto, l'affidabilità in quel caso è zero. Non ti dà un servizio degradato, non te lo dà e basta. Ok? Allora, co come si misura l'affidabilità? Adesso in questo caso, appunto, Qualunque cosa vada storto noi ci fermiamo. In realtà l'unica cosa che può andare a storto dal punto di vista diciamo, tecnico sono quelle integrazioni con i servizi esterni e su quelle non c'è nulla da fare. Ci potrebbe essere, ma è molto opinabile, il discorso del silenzio assenso qua. No? Se la Corte dei Conti non risponde perché ha dei problemi suoi, io vado avanti lo stesso, scaduto il termine del silenzio assenso. Però beh, non è proprio affidabilità, cioè, non è che l'ho progettato in modo da poter andare avanti. Um, le misure di affidabilità spesso dove ha senso no? quindi pensiamo appunto a avere delle, delle macchine operatrici dei data center, cose di questo genere di solito si misurano nell'unità di tempo il numero di failure, cioè il numero di guasti e nel tempo o percentuale di disponibilità del sistema se io ho un guasto ho un data center si rompe un disk. succede tutti i mesi si rompe 12 volte all'anno quello è il numero di fail quelle fail, se il sistema è progettato bene hanno un impatto zero sulla fidabilità del sistema nel senso che se tutto va bene, i dischi sono ridondati, quindi di ogni disco ce n'è una sua coppia, tecniche ride o altre tecniche, per cui se ne sarà un po' uno me ne accorgo subito, lo tolgo, ne ho già un altro nel cassetto pronto, lo infilo, il sistema si risincronizza e tutto è andato avanti senza mai interrompere il servizio. Quindi delle failure le ho, ci sono, ci saranno sempre. Ho modi per cercare di ridurre le failure, sì, usare materiali di qualità migliore passarli meno e fare una buona manutenzione. Ma poi, le feglie non saranno mai a zero. Quando capita una feglie, o una mancanza, o una cessazione del servizio, sì o no? I contratti che si firmano spesso, quando tu, diciamo così, acquisti un servizio, si basano su, cosiddetto, service level agreement, un accordo sul livello di servizio. 99.7%. Nessuno ti può garantire sano di mente il 100%. No, ti arriva lo tsunami o cosa. Però eh, il, la maggior parte dei, dei, dei, dei failure, quindi dei guasti, devono essere previsti da chi ti fornisce il servizio e internamente garantirti che il tempo di fermo Può capitare, no? Il 99% significa qualche ora all'anno. Eh, no, in realtà di più. L'1% sono tre giorni in un anno. Il 99.9% sono eh, un terzo di giorno, sono otto ore in un anno. No? Ma quant'anno? In un intero anno devi garantire al massimo 8 ore in cui il sistema non sia disponibile. Per qualunque cosa scapiti. Manca la corrente, se il temporale, si rompe l'articolo, si rompe il server, si rompe eh, il camion entrato dentro, e si è fasciato le cose. Se è scritto a livello di contratto lo devi garantire. Il modo per farlo c'è, costa. Così come qui abbiamo garantito la prelability della lezione, anche in modo leggermente degradato, perché avevamo un backup di risorse logistiche, c'è cioè un'aula in più libera, altrimenti saremmo dovuti andare a casa. Così con qualunque altra cosa devo avere un surplus per quello che questo cozza molto con l'utilizzazione. Se devo avere una buona affidabilità, necessariamente devo avere delle risorse che sono sottoutilizzate. Perché sono quelle che verranno tirate in gioco nel momento in cui qualche particolato si guasta. Devo bilanciarle. Ma vale su tutto, anche sul personale. Se ho persone che lavorano tirate al collo così, uno si ammala, che fai? E questo sì. sempre, eh? Sempre succede. Perché questo indicatore qua spesso viene un po' preso in cavalleria. Quindi i devono andare separatamente a vedere, a misurare i guasti, cioè le cose che si possono guastare quando lo fanno e quante volte, a misurare l'impatto sul servizio dei guasti, la percentuale di tempo, per cui il sistema non, è, non eroga il servizio, oppure lo eroga in modo degradato, che è anche accettabile, ma... Eh, va comunque minimizzato questo tempo, e poi ci sarebbe anche un altro indicatore, ma sì, se vogliamo è il cosiddetto, il cosiddetto tempo di recupero. Cioè a fronte di una failure, entro quanto tempo tutto ritorna a posto? Tutto ritorna operativo. Perché se mi si rompe un disco, me ne accorgo dopo un mese, e poi lo devo ordinare, aspettare che arrivi, eccetera, un tempo di recupero, magari il sistema sta continuando a funzionare perché aveva delle ridondanze ma ha un tempo di recupero molto alto. tempo di recupero alto significa che a un rischio proporzionalmente più alto di un secondo guasto che ti arrivi mentre non hai ancora riparato quello prima e a questo punto ti blocca il tempo. Se anche questo videoproiettore abbiamo miso le auto, di eh? questo blocco qua. Quindi non c'è niente da fare. Eh l'altro indicatore di qualità che è relativo invece alla soddisfazione degli utenti sembra legato al primo no, nel senso che sicuramente se il, pro, il processo ha un output che è sbagliato, l'utente non può essere contento il problema è che l'utente essendo un rompiscatola per definizione può essere non contento per molti altri motivi e ci sono i motivi oggettivi più facilmente quantificabili, cioè il processo tira fuori delle cose sbagliate. Oppure il sistema non è disponibile, non ha un'affidabilità sufficiente. E quindi l'utente non è soddisfatto. Ma poi l'utente può non essere soddisfatto per miliardi di altri motivi. Perché il sistema magari è lento, perché magari il sistema è difficile da usare, perché gli chiede di fare le cose tre volte perché il suo collega è antipatico, gli cancella i dati, fa eh, sapere. Adesso, le cause, non stiamo qui adesso a, a cercare di identificarle, cerchiamo di, però di identificare quali sono le misure che ci permettono di andare a quantificare la soddisfazione degli utenti. Queste sono spesso legate a tecniche di feedback. Cioè, Per sapere che un utente è soddisfatto, è soddisfatto per sapere se un utente è soddisfatto o insoddisfatto me lo deve dire, o meglio, glielo devo chiedere. E quindi devo inserire da qualche parte dei meccanismi di feedback. Perché vi rompiamo le scatole con il questionario della didattica? Perché altrimenti possiamo illuderci che siamo bravissimi. E invece solamente facendoti dire dagli utenti, che poi non hanno mai voglia di dirtelo lo stesso, ma facendoti dire che cosa va, che cosa non va, se sono soddisfatti oppure no, riesci ad avere questa misura. Che poi è molto difficile da analizzare, ovviamente. Però non è il processo stesso che te lo dà. Quando parli di questa è una misura di tipo soggettivo e quindi va estratta attraverso le Spesso, non so se vi è mai capitato di cercare su dei forum di supporto tecnico cose di questo genere, trovate una spiegazione poi in fondo c'è questa pagina ti ha risposto oppure no? Hai, hai trovato le informazioni chiare, soddisfacenti? Sì, no. E questo è un modo molto approssimativo che ha chi fornisce quel servizio di capire qual è la qualità percepita del proprio servizio dal punto di vista dei propri utenti. Te lo chiedo e tu me lo dici. Dipende da chi è l'utente, ovviamente. Se l'utente in questo caso è l'ufficio acquisti, vabbè, saranno un certo numero di persone in cui una volta all'anno si può chiedere di compilare un questionario e di dirci che cosa funziona e cosa non funziona, quali sono le funzionalità che ritengono, allora a questo punto è più facile ottenere quel dato. Allora, quel dato quale? Qual è il dato che eh, un modo eh, può essere la percentuale di soddisfazione? Cioè, se io ho una domanda di tipo sì, no? Se una domanda di tipo sì, o No? quanti rispondono no, sì rispetto al numero totale di persone che rispondono. In caso contrario diventa più difficile analizzarlo, perché se io non ho una domanda sì-no, ma, sì, no, ma una domanda la cui risposta sia sì-no, ma una domanda la cui risposta sia, so, poco, abbastanza, molto, moltissimo, quindi una scala qualitativa di questo ordinata qualitativa, non posso riassumerla in un numero solo perché dal punto di vista aritmetico non ha senso fare una media di queste cose qui. E quindi dovrò avere indicatori che sono un pochino più complessi, la distribuzione statistica, le frequenze del, del, delle varie risposte. e Lì si apre poi tutta, diciamo così, tutto un mondo di, di, di come analizzare statisticamente queste informazioni, che sono molto difficili da convertire in un numero uno. L'altra cosa che c'è da dire a questo proposito è attenzione che chi è l'utente, in questo processo c'erano diversi utenti, eh? c'era l'ufficio acquisti che era il nostro diciamo così, attore principale per, per lo use case, ma poi c'è il proponente anche, quindi un altro utente, che ha punti di vista diversi devo andare a tenere conto di tutti gli attori possibili eventualmente anche degli stakeholder quindi anche degli attori indiretti quindi può, un sistema può funzionare benissimo da un certo punto di vista ma in modo inaccettabile da un punto di vista diverso di un altro utente, di un altro ruolo all'interno del sistema boh, se veniamo al, all'ultimo Beh, questi sono relativamente più facili da definire perché hanno a che vedere con la tempestività e la linearità del servizio. Il tempo di risposta è il tempo che passa da, da un input all'output corrispondente. Quindi è, se vogliamo, la differenza nel caso del nostro processo è la differenza tra la data di emissione dell'ordine e la data in cui è stata caricata la proposta di la richiesta d'acquisto. Quindi in questo caso l'esempio è il numero di giorni, anche qui posso fare la media oppure il massimo o altre misure statistiche, tra la richiesta di acquisto e l'emissione dell'ordine. Misurato in un certo periodo di tempo, valgono sempre questo ragionamento. Questo mette dentro tutto. Magari sono tre mesi e la maggior parte di questi tre mesi sono passati ad aspettare, a non far nulla, perché deve rispondere Tizio, perché deve rispondere Caio, perché il fornitore ha i tempi di consegna, eccetera, eccetera. Questo, se io ho un obiettivo di tempo, si può poi rapportare all'obiettivo di tempo. Per cui è il, rapporto, è il rapporto tra il response time diviso l'obiettivo. Cioè io voglio, vorrei che tutto il processo si concludesse entro due mesi. No scusa, ho sbagliato a scrivere il eh, on time ratio non è questo, è il rapporto tra numero di acquisti eh, espletati in un numero in response time minore dell'obiettivo diviso numero di acquisti totali. Io, faccio, io ho un obiettivo di uscire a erogare gli acquisti entro due mesi dalla richiesta. Ho un tempo di risposta medio che può essere di un mese e mezzo. Però vado a vedere, sui 100 acquisti che ho fatto l'anno scorso, quanti hanno avuto un tempo di risposta, quindi dalla richiesta all'ordine acqui, all di acquisto, Inferiore i due mesi, sui 195, perché gli altri 5 ci hanno messo più di due mesi, per disguidi vari. Allora, questo rapporto è il numero, innanzitutto richiede che io abbia definito un obiettivo. Perché il tempo di risposta è semplicemente un'osservazione, ci vuole questo tempo. qui. Ok, questo tempo è buono o non è buono? È quello che voglio o no? Devo cercare di migliorarlo o no? Allora se voglio cercare di migliorarlo mi fisso un obiettivo e poi vado a tenere traccia di quante volte sono all'interno dell'obiettivo che mi ero prefissato. Se prendete la bolletta del telefono, vi arrivo tutti gli anni, una volta all'anno con tutta una serie di allegati che sono i termini di qualità del servizio. E vi dicono cose compl complicatissime da leggere perché vi dicono che nel 97% dei casi il tempo di intervento è inferiore ai tre giorni. Quindi con una frequenza maggiore o uguale a 0,97, il tempo di intervento è minore o uguale a tre giorni. E dice a me, cioè a me interessa quando io ho bisogno, no? non mi interessa il 97% dei tre giorni. eccetera. Però quello è il, valore, il modo con cui vi è stato definito quell'indicatore, eh, tipicamente vengono definiti a priori poi valutati a posteriori, ti dichiarano quali sono i livelli di servizio che hanno raggiunto, se fanno del meglio. Oppure. Per cui in quel caso non ti danno un tempo di risposta massimo garantito, non ti dicono entro tre giorni, ti dicono a livello generale, la stessa cosa sui treni, no? sui ritardi di treni, se andate a leggere, i dati che danno sono, in questo, sono di questo tipo non ti danno il ritardo massimo il ritardo medio eccetera eccetera ti danno il numero dei casi in percentuale in cui il ritardo o il servizio, eccetera è stato inferiore a una certa soglia di tolleranza dominiamo perché perché i treni che viaggiano di notte è facile che arrivino in orario no? quando non ci sono problemi quando non c'è nessuno che li, li vede quindi è più facile Pompare con la percentuale, ovviamente, piuttosto che non dire quanti in realtà sono arrivati. Eh, il lead time in questo caso c'è, ma il lead time significa il tempo che intercorre tra quando ho bisogno di attivare il processo e quando il processo prende in carico la mia richiesta. No, pensiamo a un call center da quando faccio il numero a quando qualcuno mi risponde. Il tempo davanti, no? che porta davanti. In questo caso non ha senso che il sistema è disponibile immediatamente poi chiaramente il deve, eh, ma quello fa parte del processo non fa parte dell'attesa per erogare il processo. In questo, caso. E questo altro ordine, rapporto degli ordini perfetti la, la frazione degli ordini che in questo caso è molto simile alla conformità anche se in realtà il fatto che un ordine sia perfetto potrei volersi mettere qualcosa di più che non la conformità no? il fatto ad esempio cioè, questo mi dà la detto intuitivamente questo mi dà la percentuale dei casi in cui fila tutto liscio alla perfezione no? non ho disguidi, non ho ritardi, non ho intoppi quali sono i disguidi di tardi e intoppi? Beh, magari, vedete che qua abbiamo diversi tipi di loop, per cui è necessario fare delle modifiche o delle altre modifiche qua sotto perché hanno stato approvato, eccetera. Allora, in questo caso il processo termina con successo, ma non è proprio perfetto perché ho avuto dei, delle complicazioni. Cioè Avrò, avuto, avrò dovuto gestirlo... Ho dovuto impiegare più tempo per gestirlo perché ho dovuto rifare e modificare delle cose quindi in questo caso potrei definirlo ad esempio come numero di acquisti conformi che non hanno richiesto mai modifiche fratto numero di acquisti rispettati totali oppure il numero di richieste eh? dipende se andiamo a contare anche gli acquisti non accettati quindi che siano conformi innanzitutto se no sicuramente anche se è filato liscio ma poi è arrivata la cosa sbagliata non posso dire che è andata bene e che non hanno richiesto mai di passare dalle modifiche o dalle eccetera. sempre in unità di tempo Sessibilità qua non ce n'è per nulla, perché è tutto determinato dalle, dalle norme. Quindi eh, dipende molto dal processo a processo. Cerchiamo sempre di metterci nei panni di ciascun processo: alcuni di questi indicatori avranno più senso, altri avranno meno senso. Alcuni, più o meno, senso concettuale. Poi, tra quelli che hanno senso, ce ne saranno alcuni che riteniamo più importanti per questo processo. Allora, in questo caso specifico, se dovessi dire io quali mi paghiano più importanti, ma io terrei buoni gli indicatori di volume per capire quanto sto utilizzando questo sistema. Per i buoni, ad esempio, indicatori di conformità, questo mi sembra particolarmente importante, la frazione di acquisti non conformi. se mi arriva effettivamente tutto questo processo fa sì che mi arrivino le cose giuste e che mi arrivino in tempo. Più che non le parti di efficienza, produttività, perché tutto sommato il sistema è talmente farraginoso che se mi metto a misurare questi indicatori di efficienza mi viene da mettermi le mani nei capelli. E poi il terzo indicatore che forse non avevamo scritto qui, devo pensare ai tre più importanti, quindi io avrei messo il numero di ordini di acquisto o l'importo totale degli ordini di acquisto, quindi un indicatore di volume l'avrei indicato tra i tre, però come è ovvio non è una scelta univoca, magari voi av avrete potuto ragionare su cose diverse. Sul discorso della conformità, cioè il processo innanzitutto lavora, volume, lavora bene, cioè alla fine mi dà i risultati, al di là del, del tempo e dell'effort che, che ci vuole, perché comunque è un processo complicato e lento, però almeno arriva al risultato, e poi la terza cosa che ci avrei messo è il rapporto tra i processi iniziati e i processi terminati con successo, eh, scusate non sono qua, coordinazione, tra il numero di proposte d'acquisto e il numero di ordini effettuati, cioè ragionando al contrario quante volte una proposta non arriva alla fine. Perché non è stata approvata o perché non ho avuto delle offerte. No, per cui alla fine i motivi sono questi. Per me scegliere tre indicatori non vado a... E quindi questo è un, un indicatore di efficienza. No? Lo posso anche, se vogliamo, è una tipologia di produttività. Perché se no le, le richieste che non arrivano a un, una, un ordine... Sono tempo perso, è lavoro che è andato a finire nel nulla, quindi io, eh, sarebbe volume di output fratto volume di input, se vogliamo. Se questo fosse al 100% vuol dire che ogni input, cioè ogni richiesta è stata evasa. lo scriviamo in modo più diretto è eh, ordini effettuati fratto richieste di acquisto ricevute in questo caso, il caso normale cioè se tutto va bene, una richiesta di acquisto arriverà prima o poi se questo fattore è troppo inferiore all'unità, troppo lontano al 100%, significa che ho molte, tra virgolette troppe, richieste che si perdono. Si possono perdere nel nostro processo per due motivi. O perché sono scritte male e non vengono, o perché non vengono approvate, quindi non vengono approvate perché sono scritte male, perché... il eh, la merce costa troppo, il responsabile non approva, tutta una serie di motivi ma allora a questo punto sarebbe meglio saperlo prima e bloccarla non attivare neppure il processo oppure perché la corte dei conti non approva Vabbè. oppure perché la corte dei conti non approva rifiuta qui oppure perché non ci sono offerte. Adesso qui nel processo abbiamo fatto una semplificazione, dicendo se non ci sono offerte, ripeto, la, la, il bando di gara infinite volte. No. Nella pratica a un certo punto mi fermo, se dopo la seconda volta che ci ho provato nessuno me lo offre, Pazienza. E quindi mi fermo. Allora, qui ci sono varie cause che possono far sì che io lavoro, lavoro, lavoro, preparo eh, le offerte, le bandi di gara, eccetera, eccetera, e poi o nessuno me lo offre, oppure la descrizione è fatta male, mi arriva una cosa sbagliata, le rimando indietro, oppure il direttore non approva, eccetera, eccetera. Allora, se non può capitare di avere delle, delle richieste che non vanno a buon fine, ma dovrebbe capitare in casi marginali e non in percentuali elevate. Quindi, in termini di produttività, più che non andare a fare il conto delle risorse, delle ore uomo, eccetera, andrei a vedere proprio le azioni sprecate, che hanno portato al risultato zero. Allora, dal punto di vista del, che vi sta a cuore, del, di cosa scrivere nel compito, in realtà non serve fare tutto questo ragionamento. Noi l'abbiamo fatto un po' per esercizio, per no, abituarsi a ragionare. Serve... Magari appunto mentalmente avere un po' una panoramica su questi vari aspetti dell'erogazione del servizio e della gestione del processo e poi semplicemente serve scriviate le tre frasette, possibilmente esatte. Quindi ad esempio una frase potrebbe essere appunto questa. Numero di ordini di acquisto emessi nel mese X, oppure numero di richieste di acquisto emesse in media negli ultimi 12 mesi media mensile negli ultimi 12 mesi. Uno. Due. Eh, come avevamo detto? Questo. Produttività uguale numero di ordini effettuati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di richieste di acquisto ricevute negli ultimi 12 mesi. Ciò che è importante è che la misura sia definita in modo corretto, oggettivo, cioè che sia quantificabile, calcolabile e che le, le misure relative a quell'indicatore siano estraibili dal processo. Cioè, quel processo ci deve essere. In questo caso, il numero di ordini effettuati, il numero di richieste d'acquisto, li vado a intercettare, li vedo nel processo. Dove era il tempo di risposta, lo vedo nel processo. Sono tutte cose che dal processo. Tutte informazioni che da dal processo possono essere estratte. Ok, quindi quello che vi chiediamo è solamente questo. Noi Andremo a vedere che effettivamente siano indicatori ragionevoli, importanti no? e, e che soprattutto siano ben definiti. Va bene. Io vi saluterei cominciando a farvi vedere se mi to dove l'ho messa. Eh, adesso mi sono incasinato perché. No, vabbè, niente, perché ci metto troppo tempo a trovarlo perché ho le finestre aperte prima, poi... Eh, L'esercizio su cui lavoreremo domani, volevo cominciare a farvi vedere, ma magari già a metterlo online questa sera, così, se proprio non resistete, lo potete guardare domani mattina. La saremo in un'aula in cui funzionerà tutto.